Tania Cagnotto è incinta, pronta per il tuffo più bello. Sono passati solo pochi mesi da quando Tania Cagnotto ha annunciato di voler rinunciare, a 32 anni, all'attività agonistica per dedicarsi alla famiglia e la campionessa azzurra è stata di parola. Infatti, ha scelto Instagram per annunciare la sua prima gravidanza. Dopo aver vissuto emozioni indescrivibili nello sport, da oggi una nuova avventura altrettanto emozionante ci attende all'orizzonte e poi utilizza gli hashtag Cancelletto Mitra, Cancelletto Family, Cancelletto Montobe. I due si sono sposati lo scorso settembre e non parevano avere fretta di allargare la famiglia. Il destino, invece, ha scelto di metterci lo zampino e Tania sarà presto mamma. La gravidanza arriva a pochi mesi dalla nascita della prima figlia della sua compagna di sincro Francesca dalla Dallapè con cui Tania, nelle scorse settimane, faceva pratica da mamma. Il progetto di un figlio, anzi di due, come annunciato in passato, era in programma. Sono figlia unica, aveva spiegato, e vorrei dare a mio figlio un fratellino. Sono tante le atlete che decidono di far coincidere la fine della carriera agonistica con la maternità. Oltre alla cagnotto le mamme campionesse più recenti sono, appunto, Francesca Della Pè, ma anche Serena Williams.